Buongiorno Albi dai passata la camera Ah no Sempre la stessa scenetta Bea Ragazzi sono veramente squalido Ogni anno veniamo qui Stessa camera Stessa, stessa battuta Albi Albi oh. Albi eh. c'era Albi oh. Hanno voluto farmi un upgrade della bici ragazzi E infatti ho qui dei nuovissimi freni Finalmente Perfetto sono in punta. Cioè Bea Il faraone non si sporca mai le mani Buongiorno No scusa <ride> Mettiamo lui Questi sono gli attrezzi Questo è il freno E ci vediamo Andiamo. Sembra quasi una bici Seria di Più di fare spurghi proprio Non ci penso Ha fatto la portiera di arrotolare il cavo Ultima cosa che ci manca da montare ragazzi Cosa sembrano via? Edizioni limitate. Delle figurine. In edicola la prima uscita 1,99 euro. Freni montati, siamo arrivati oggi, adesso sono le 7, abbiamo fame e vogliamo andare a mangiare. Io spero che domani cambi il tempo, ragazzi, perché va bene che ho montato i freni nuovi, ma io non voglio girare sul fango. con un impiegato statale impiegato statale vieni vieni alzati in pie piegato, piegato statale ah, no, no, no, no. siamo sull'ovetto al mottolino oggi però si prospetta veramente una giornata che non mi piace il problema è che stanotte ha piovuto tutta la notte ha diluviato veramente un botto quindi ma la sanculo. ma scusa io non volevo sporcare la bici Ricky venga venga venga Grazie incredibile C'è anche il... Ma togliti il togli cazzo di cosa Minchia anche il giovacco Buongiorno buongiorno Ma come mai sei così felice? Io mi ricordo l'ultima volta che ti hanno visto sul mio canale Eri triste al domo, al chiuso, al buio okay. Lo provi subito? No Se la gente ti vede, va... uh, No uh, sì. Dici ma questo lo sto obbligando subito Imitamelo sì. Eh così bravo <ride> <ride> Streetmaster! Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Chi è che gli vuole? Chi è che gli vuole? Era voluto, ma non volevo farti male. Minchia, <ride> <ride> <ride> <ride> lui va forte, oh! <ride> Porco zio! E dall'anno scorso non faccio tre secoli adiate. Eh. Sempre un dito in culo! Posso dirtelo? È amicizia, sì. <ride> <ride> Ma guarda che sto salto ragazzi è super safe Evviva! Occhio che. Guarda che c'è il paracadute te, cioè, tra un po'. Eh, no, va Ma vaffa culo Giovacco! Mi hai bagnato! Tra l'altro c'è proprio la bici settata benissimo Parte per i nuovi freni Ma l'ultima volta che avevo rotto la forcella Sono andato è stato dal mio amico Gianoglio Mi ha messo a posto tutte le sospensioni Cambiato cartuccia e mi ha revisionato sia forcella che ammo Minchia veramente top no time, no time. E allora era messo meglio l'anno scorso sì. Si può provare Pocchio che là c'è un sasso grosso lo vedi? Sì. che bella rotta eh oh shit merda Ho trovato sei sentuto già forte te oh. Oh. Oh. oh hai sbagliato la linea vuoi che ti medico un po' oh, ehi, te l'ho provato un po' vero, no? ehi, lo pulisco ma no ma sei fuori <ride> come no oh non è morto Faremo un bel primo buttano. Facciamo una sì, foto. Sì, sì, facciamola, vai, vai, facciamo una foto. A 10, 20, 30, 50 40, 40 euro. Sì. che male, eh sì. Mica mi ha dato una stecca anche a te. Dei no! Ragazzi ricordatevi che se dovete prendere gli stipass per il mottolino online che c'è il 10% di sconto, c'è il link in descrizione. Ah comunque è vero, non ti ho detto una cosa. Mi sa andare? Perché è il mio compleanno oggi. Ciao! Ciao! un po' ti temo in questo momento Eh, perché quando avevo 14 anni erano solo 14 pugni adesso sono 28 comunque c'è una roba eh con tutti i pugni con che ho dato a Toto dato... con eh. tutti i pugni che ho preso io ormai le cartelle non le sentivo più <ride> Oh, porco dio l'ho andata <ride> oh, oh, oh. Ma figa che palle! Ah, non voglio più giocare, Mauro! Quindi. ti tocca prenderle. Allora, io le ho prese lì. E adesso le prendo da te, Porca <totipo> <tra i valori>. <tipo> Io ne <tipo> ho prese tante nella mia vita da te. Non mi merito questo, metto! <tipo> C'è cioè da dire che. Allora, mi facciamo nel culo, almeno adesso mi fa, ma adesso sto a sinistra. Hai voluto fare la BB? Vada No, guarda che io vado pianissimo Così eh, andiamo pianissimo A me non importa la forza importa il contenuto, ricordati No, è che ci sono un sacco di radici Con le gomme piene di fango Io non l'avrei mai fatta Però Io ho le gomme a tre Appunto E chi cazzo ce le ha meno? Oh, guarda qui come scivola dietro eh, mi Vai, mo giù, che buona Questo era il pezzo easy, questo è il pezzo sbatti a eh, BB Ricordati che più sei morbido sui freni, quando è bagnato così, meglio è Se ti appendi, scivoli E chi si appende? E vedi che ti sei appeso? Si provo Occhio Eh Riccardo lì si stava impastando, ma bisogna un po' mollare, è scivolosissima eh, ragazzi Però se ti appendi ai freni è ancora peggio di solito che contropendenza che ho fatto lì. No! No! No! Aspetta adesso faccio l'intoppo. Hai detto che c'è un po' d'acqua qua. Eh? No adesso scusa adesso mettiti lì. Stai fermo lì e lo facciamo incastrare lì. Ecco. Easy. Perfetto. Siccome a brevissimo. Ci sarà il Crankworx Canada a uh, fine settembre, inizio ottobre E poi a novembre Crankworx a Rotorua Se non ci bloccano c'è sempre questo dubbio È ora di iniziare a usare un po' questa diceva dirt qua Perché ragazzi è ormai un mese e passa che non la tocco Facciamo un po' di salti sul bag Perché il, il buon Maurello ragazzi ha costruito una rampa nuova qua al mottolino Che come vedete rispetto a quella vecchia è decisamente più alta Quindi è molto meglio per triccare. E il salto rimane più grosso rispetto al salto che abbiamo sul bag al Monza Peak. La signorina Beatrice ci aiuterà a filmare, ragazzi. È un piacere. Dai, ma che tanto ti pago, Bea? Sì. sì. para the shadow of the bass then i hit to the sky change Venuti su alla destinare jump sperando che non ci sia troppo vento. Ce n'è? Sì. Sì, Ce sempre. That's started okay, feel like I'm on one said the I'll be here for the long run I'm a slave for the cash got snakes in the grass no brakes on the air, but it's all fun we've all Vaffanculo stronza di merda A me No ma Sto scherzando questo primo cash bar Came for I left with I bang on the set list, a in my soul got the same Abbiamo fatto il possibile, siamo qui ormai da un bel po', saremo qua già da un'ora e mezza I trick che ho fatto, sono riuscito a portarli a casa, quelli un po' più complessi che voglio fare per le gare che arriveranno Avrei voluto provare dei trick nuovi, avete visto qualcosina sul bag, però c'è veramente troppo vento anche adesso Tra l'altro, da solo oggi ragazzi, gli altri anni eravamo qui in 50 con la dort Devo aspettare una session più gasata con qualcun altro per mandare i trick nuovi Mi fai l'outro ragazzi? No, no, no Bea, Bea Geasi. Dai, dai, fai così. Cioè, io non voglio fare queste cose, falle fare a io. Eh, <ride> ma tu sei una ragazza sei clickbait. Cosa, eh, cosa, ti ho portato a fare questi due giorni? <ride> per montare i freni. <ride> ok. Ragazzi, no, da una vergognosa bea. Ci vediamo al prossimo video. Bella at the grind.